Ciao ragazzi per ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi eh, vi faccio vedere le mie impostazioni del mio Direct Drive Podium DD1 perché... perché niente, un po' me l'hanno chiesto, un po' mi hanno detto che mi tengo segreto le mie impostazioni e quindi niente, mi sembra doveroso condividere come imposto io il mio Direct Drive allora, io ho parlato di due filosofie diverse, chi è di impostare il 100% sul, sul gioco, chi è quindi andare a eh, ridurre la forza eh, direttamente dal, dal, dal Direct Drive o viceversa mettere al 100% sul Direct Drive e andare a impostare la forza eh, crescente eh, o meglio a, eh, che si adatti eh, direttamente dal gioco. Allora, ehm, ad essere onesto ehm, io eh, sto applicando ultimamente la tecnica, diciamo, la filosofia di abbassare la forza eh, sul direct drive ehm, perché, perché ho notato che eh, su certe forze, soprattutto quelle del, degli urti, se si mette al 100% si rischia di farsi male quindi eh, la sicurezza è prima di tutto e quindi non voglio rischiare e quindi vado ad aumentare in base a, eh, dal, al gioco e alle esigenze che ho. Allora, subito vediamo, ehm, abbiamo il eh, primo, eh, ovviamente lavoro su Fanalab eh, 1.12 con la versione 346 dei driver del DD1, perché gli ultimi driver non li voglio installare, ne abbiamo già parlato ampiamente in una, in una live e anche in un video per il momento perché ci sono dei problemini soprattutto per quanto riguarda la mia versione di, di, di Podium. Quindi ho preso quella più stabile, la 346-347 con il Fanalab 1.12, che è quello compatibile. Ovvio che eh, ci sono delle funzionalità con i nuovi driver che qui non ci sono e che ovviamente quando avrò la possibilità di, di farlo dovrò rivedere probabilmente tutte le impostazioni del mio force feedback quindi per le pers persone che sono eh, nello stesso, nella mia stessa situazione queste sono le impostazioni in pratica, eh, sen, cioè l'angolo di sterzata in automatico sempre in modo tale che sia poi il gioco che possa gestire le forze totali eh, e globali del force feedback io in questo momento le ho a 45% ma ovviamente andrò a toccarle in base anche al gioco e adesso vi farò vedere eh, la forza di, vibra di vibrazione, meglio show l'ho messo al 100%, 100 la vibrazione del pedale, eh, i force effect spring e damper al 100%, anche, anche il natural, eh, natural damper, quindi NDP, natural friction l'ho messo a 0 perché quella sensazione di frizione non mi piace tanto, force effect entity al 100%. Quindi, dove che andrò a giocare? Su questa forza qui che è la, la strength, eh, quella totale, quindi il 45%. Se andiamo a vedere su, eh, sul gioco io in base alla eh, macchina con la quale sto guidando vado a, a, a praticamente sistemare la forza, in questo caso sono con una Tatus che eh, di suo è molto leggera e quindi non è che restituisce così tanta forza e quindi in questo caso qua l'FFB, il force feedback specifico della vettura lo lascio a 1.0, cioè il 100%. Se iniziamo a prendere una formula 1 del 91, in cui è più grossolana, dove c'è il force feedback che è molto più eh, violento, eccetera, eccetera, si parla dello 0,30. Quindi ecco come io vengo a sistemare le forze del mio DD1. Quindi nulla di spettacolare, nulla di... Eh, non stiamo parlando di percentuali, quello che è, e giro più o meno con dei force feedback che non sono così esageratamente duri, forti, proprio perché a me piace guidare e non lottare con il volante, come dicevo è una cosa molto personale non ho assolutamente preso quelli che sono i consigli dei, di Fanatec per quanto riguarda le impostazioni vi posso dire che ad esempio su eh, RaceRoom Utilizzo il 40% della forza sul gioco E sono a circa il 60% sul volante Giusto per farvi capire Quindi adatto in base a quelle che sono le mie proprie esigenze Ora, siccome io eh, non ho nulla da nascondere E, e mi piace condividere è un, un canale che, condivido, che, che serve per condividere E che comunque c'è una persona che effettivamente mi ha fatto notare Che nell'ultimo video non ho detto le mie impostazioni Allora mi sembrava il caso di fare questo video Quindi se queste, se queste condivisioni di queste di queste impostazioni che poi non è che sono così straordinarie eh, Vi sono piaciute non esitate a lasciare un commento Ditemi voi come impostate soprattutto su Rfactor 2 eh, Non esitate a lasciare un like se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale ragazzi come al solito ci vediamo prestissimo Con degli eventi straordinari di una certa importanza Come al solito a Fabris è tutto ci vediamo prestissimo Ciao ragazzi